Ciao a tutti, sono Gian Domenico di Sottosopra e siamo qui st stasera in compagnia di Giovanni Di Corato, che è un analista finanziario esperto in gestione di risparmio e di questioni di politiche monetarie. Lo ringraziamo innanzitutto per la sua disponibilità. E... Grazie, a voi di, grazie a voi di avermi, di avermi invitato a partecipare a questa registrazione. E niente, partiamo quindi subito con la prima domanda, la questione con cui approfondiremo un po' con lui, appunto, le vicende legate alla situazione economica eh, generale dopo la fine, speriamo, della, di questa eh, crisi legata alla pandemia del coronavirus. Eh, ci abbiamo ovviamente in seguito alla crisi sanitaria anche a una profonda, probabilmente una profonda recessione eh, che già si annuncia in Italia eh, pochi giorni fa a Visco eh, parlava di un possibile recessione del 13% e comunque tutte le previsioni legate ai paesi europei e occidentali in generale non sono sicuramente eh, molto eh, allegre, diciamo così. Eh, gli Stati stanno preparando del, degli uh, interventi massicci di sostegno all'economia e però possiamo già fin da ora notare nelle scorse settimane e mesi che c'è una certa... Eh, divergenza tra come eh, davanti a eventi eccezionali ci sia stata una eh, politica monetaria da parte del, dell'Unione Europea del eh, Senato Unione Europea è appunto l'Eurozona, diversa rispetto a quella avanzata da altri paesi sviluppati ecco chiederei al nostro ospite di stasera di farci un, un quadro come eh, lui eh, vede un po' queste, queste differenze insomma ma eh, prima di tutto sul tema della recessione che viene diciamo così o che è già in atto penso che non ci siano dubbi che l'evento che a, a cui stiamo assistendo al quale assisteremo anche nei prossimi trimestri da un punto di vista dell'intensità eh, sarà sicuramente uno degli eventi macroeconomici negativi in termini di eh, crescita negativa del PIL più intensi del dopoguerra. Eh, Personalmente non ho una visione di la, viceversa della pervasività di questo, di, questo, di questo evento recessivo in un orizzonte di medio termine, quindi sarei più propenso a pensare ad una forma di recessione nella maggior parte diciamo così, dei paesi, non, non necessariamente in tutti. E nella maggioranza delle aree valutarie, come si dice nel gergo degli economisti, a V piuttosto che a U, a L o a W, insomma, con l'idea del double dip. Eh, ciò detto, mi sembra che eh, nonostante, diciamo così, eh, il, la lettura che sul, viene fatta dalla maggior parte degli analisti, da parte dei, del, dei giornalisti, dei media economici mainstream, eh, sia orientata sostanzialmente a eh, segnalare una capacità eh, di reazione tempestività diciamo così dei paesi europei eh, svincolati diciamo così temporaneamente almeno dal patto di stabilità e dal Dall'Europa, insomma dalla Commissione europea degli interventi comunitari, diciamo così, eh, ben diversa eh, in termini di eh, tempestività e anche dimensione degli interventi previsti rispetto alla gestione della crisi precedente, che è stata quella del 2007-2008 e poi 2011, con la ricaduta diciamo, della crisi dei debiti sorrani dei paesi periferici dell'Eurozona. La mia sensazione è che sicuramente siamo in un quadro di maggiore, come si può dire, eh, reattività e eh, tempestività della reazione, ma probabilmente siamo ancora in ritardo rispetto agli interventi che nelle, e al, in termini di dimensione sia in termini di tempestività, rispetto a quanto eh, si sta eh, guardando, si sta osservando eh, nelle altre aree valutarie più eh, rilevanti e più importanti a livello mondiale penso in particolare agli Stati Uniti e al Giappone. Eh, sicuramente per quanto riguarda le dinamiche della politica fiscale siamo in un contesto in cui soprattutto per ciò che riguarda gli interventi comunitari le tempistiche sono quelle tipiche diciamo così di un soggetto politico che non ha una eh, propria diciamo eh, sovranità e che continua a funzionare volente o lente al di là come si può dire dal, dei desiderata degli osservatori più europeisti in una logica intergovernativa con negoziazioni che non sono coerenti con il tempo di risposta ad un evento drammatico come quello al quale stiamo assistendo eh, quindi ci sono sicuramente paesi che hanno dei sistemi di governo delle, delle, delle dinamiche eh, macroeconomiche di politica fiscale che sono come dire eh, più tempestivi, anche in questo caso. Cioè, se noi pensiamo a tutti gli interventi di cui stiamo parlando in questi mesi in Europa, che siano il SUR, che siano il MES, che sia l'European Recovery Fund, che sono tutte cose. Che di cui si sta parlando si stanno negoziando i termini ma non c'è stata ancora una messa a terra una messa a terra che probabilmente si concretizzerà diciamo così nei prossimi, nei prossimi trimestri sicuramente gli stati hanno già attivato proprio perché svincolati dal patto di stabilità e anche, anche perché alcuni degli stati non erano poi più che altri soggetti ai vincoli del patto di stabilità hanno già agito però tendenzialmente la risposta da un punto di vista dimensionale e di velocità del tutto mi risulta a apparire sicuramente eh, meno eh, consistente e meno veloce rispetto a quanto sta succedendo ed è successo in Giappone e, soprattutto, negli Stati Uniti. Ma questo, secondo me, è un tema rilevante ma il tema più rilevante è che eh, la, la, la dinamica della risposta del combinato disposto diciamo così di politica fiscale e di politica monetaria che si è attivato in eh, paesi diversi dall'eurozona dal mio punto di vista è, eh, ha qualche cosa come dire di rivoluzionario fra esprime una rottura quantomeno con le compatibilità monetariste di cui l'Europa in particolare l'eurozona è stata è anche la grande chiaramente è stata eh, anche lì ci sono degli elementi secondo me di rottura importanti con le compatibilità monetariste forse per la prima volta diciamo così nella storia della, eh, della, della politica monetaria del diciamo del Post eh, eh, rivoluzione neoliberale, comunque monetarista della, della, della, della, della, della prima metà degli anni Ottanta. Eh, viceversa, in Europa c'è ancora un sostanziale rispetto di quel tipo di compatibilità, che peraltro sono iscritte nei trattati europei e che eh, si fa molto fatica. A bypassare in termini di eh, possibilità diciamo di finanziamento diretto da parte della banca centrale, dei debiti pubblici e dell'acquisto, eh, della, de, de, dell diciamo così, sul mercato primario, in primo luogo, ma non necessariamente solo riguardo a quello, eh, dei eh, titoli di Stato emessi dagli stati. Io penso che in ogni caso, comunque, l'elemento più rilevante eh, della rottura del compatibilità di cui parlavo lo abbiamo visto negli Stati Uniti attraverso due interventi che non hanno niente a che vedere con il debito pubblico diciamo così con l'acquisto del debito eh, emesso dal dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dal tesoro americano ma hanno invece proprio una connessione diretta diciamo così eh, di finanziamento da parte della banca centrale attraverso creazione di moneta dal nulla alle agli operatori economici eh, alle banche alle imprese sostanzialmente quello che è successo negli Stati Uniti è che con due programmi eh, importanti che sono il Main Street uh, Lending Fund e il, il Paycheck Program, mi sembra così si chiami, eh, ci sono due interventi di creazione di moneta dal nulla, importanti in termini dimensionali, nell'ordine eh, delle centinaia di miliardi di dollari, che eh, vanno sostanzialmente a finanziare direttamente eh, i, eh, gli operatori economici eh, statunitensi. E sono due rotture, nette diciamo così rispetto invece alla dinamica che ha caratterizzato questo tipo di interventi in Europa che è quella sicuramente di intervenire a supporto degli operatori economici in difficoltà in crisi di liquidità diciamo così per evitare che questa crisi di liquidità temporanea si trasformi in una crisi di insolvenza pensiamo che gli interventi che sono stati fatti dal punto di vista del rapporto al, al prodotto interno lordo di questo tipo di interventi anche in Italia ma non solo in Italia in Germania, in Francia e in Spagna, per citare i quattro principali paesi europei, pesano circa il 20% del PIB, poi non sono le garanzie che vengono date dal, da, da, dall'operatore pubblico, eh, ai finanziamenti che il settore creditizio eroga a questo tipo di operatori. Questo tipo di interventi in Europa ha pesato, nei principali paesi dell'eurozona ha pesato circa il 20% del prodotto intervolore, è già attivo questo, anche se poi voglio dire il, il, il, il, il plafond è pari al 20%, poi la realtà della trasformazione di questo tipo di garanzie in finanziamenti reali dati agli operatori economici da parte del settore creditizio è una cosa che poi probabilmente sta anche dando eh, dei, de degli elementi di ritardo, comunque si sta concretizzando con lentezza per tutta una serie di problemi eh, operativi che sono dietro a questo, però l'elemento fondamentale è che questo tipo di interventi passa in Europa da eh, garanzie statali che eh, possono avere direttamente o indirettamente, tendenzialmente indirettamente, prima e poi direttamente se questi finanziamenti non dovrebbero essere, come si può dire, resi, degli effetti negativi sul eh, debito pubblico e quindi sull'innalzamento prospettico del rapporto debito pil eh, Questo, diciamo così, questi interventi, come ho già detto, in Europa pesano circa quelli già messi progettati, pesano circa il 20% del progetto interno Lordo e sono cinque volte tanto, diciamo così, gli interventi di supporto. Diciamo così, alla, alla, alla domanda aggregata attraverso eh, meccanismi di sostegno al reddito piuttosto che interventi di potenziamento eh, nel campo della sanità che mediamente negli stessi paesi in Europa pesano circa il 4% del PIL. Eh, quello che voglio dire è che gli elementi dimensionalmente più rilevanti in termini di risorse sono proprio questi di anticipazione, diciamo così, eh, finanziaria agli operatori, come si può dire, in crisi di liquidità per evitare che questa liquidità si trasformi in un'insolvenza, recessione si trasformi appunto non in un evento recessivo a V ma in qualcosa che ha una ricaduta, diciamo, depressiva. Questo l'hanno capito tutti nel mondo, l'hanno fatto interventi simili, sono stati pensati in Europa, sono stati pensati in Inghilterra. Sono stati stati pensati negli Stati Uniti, sono stati pensati in Giappone, però negli altri paesi e soprattutto negli Stati Uniti sono stati pensati in una logica in cui non sono gli Stati che garantiscono, ma è la banca centrale che crea i soldi e finanzia eh, il sistema creditizio per fare in modo che questo finanzi poi direttamente eh, le imprese. Eh, questo è un po' l'elemento secondo me di rottura, penso che eh, diciamo, già Voglio dire, per esempio, nell'esperienza che abbiamo visto in Inghilterra, si è praticamente riattivato qualcosa di sì al conto corrente di tesoreria, che era un meccanismo che funzionava prima degli anni 80 in Italia. Per dare un'idea, eh, sul tema del finanziamento del, eh, del disavanzo pubblico. ma Ancora di più e secondo me ancora più importante è quello a cui abbiamo assistito in questi mesi che in alcuni paesi si è proprio disintermediato come si può dire il soggetto pubblico a fine di garantire quella liquidità necessaria agli operatori economici in termini di finanziamenti di emergenza aggiuntivi per fare in modo che la crisi non si trasformi in depressione e questo è secondo me un elemento proprio storico di rottura che invece in Europa continua ad essere come si può dire non eh, considerato come un potenziale perché è eh, chiaramente pre ancora prevalente nonostante tutto quello che sta succedendo e nonostante le crescenti aperture dei, eh, delle, delle autorità dei policy maker europei sia a livello degli stati nazionali sia a livello della commissione eh, prevale ancora una logica che è prevalentemente quella dogmatica del, uh, del la tutela del monetarismo ortodosso, io lo chiamerei così. La ringrazio molto, molto chiaro. E in realtà mi, mi collego un po' a cose che già eh, accennate in questa prima risposta, ehm, richiamando una, una proposta che, che lei ha avanzato sia sul mensile valori, sia sul sull'inserto di Repubblica, Fai Finanza, riguardo alla cartolarizzazione degli aiuti anticrisi. Eh, gli chiederei di spiegarci in maniera semplice eh, in cosa consisterebbe tale proposta, e quali sarebbero i vantaggi e cosa invece eh, impedisce o quali sono le resistenze per l'attuazione la, di un programma simile, insomma, anche in nel contesto con l'Eurozona. Ma eh, la proposta è sostanzialmente fondata sul concetto di eh, cercare di sviluppare uno schema di eh, offerta di credito d'emergenza agli operatori economici proprio nella logica di disintermediare eh, i governi, diciamo così, nel fornire delle garanzie al sistema creditizio affinché questi prestiti vengano erogati. Eh, proprio per tendenzialmente evitare che eh, a fronte del rischio che può anche concretizzarsi, soprattutto nella misura in cui questa, eh, questa, questo downturn dell'economia dovesse essere più lungo del previsto, eh, di eh, caricare eh, i... Eh, debiti Pubblici dei paesi eh, eh, coinvolti in questo tipo di eh, fornitura di garanzie eh, nel medio e lungo termine. Questa è sostanzialmente la logica. Eh, uno schema operativo, che al di, là, al di là di quello sostanzialmente che sia la stessa banca centrale che intervenga direttamente a fornire credito agli operatori economici che hanno questa necessità, eh, potrebbe essere quello che, eh, avevo, eh, che ho proposto, diciamo così, che è quello di pensare per gli schemi, prima di tutto, uguali in tutta Europa, eh, di finanziamento d'emergenza degli, eh, degli, de, de, de, de, degli attori economici, tendenzialmente le imprese le piccole o grandi che siano eh, anche perché questo è un tema secondo me che, ehm, sul quale ragionare cioè, mh, ha senso che in un contesto europeo ogni singolo paese adotti degli schemi di finanziamento degli imprenditori e delle imprese diversi perché quello che sta succedendo diciamo con i piani come si può dire di eh, fornitura di credito d'emergenza in Francia è diverso da quello che succede in Italia è diverso da quello che succede in Germania e e eh, ed è diverso da quello che eh, succede in in altri, eh, in altri, in altri, in altri paesi quindi in linea di principio il, eh, il tema è quello di eh, creare prima di tutto un'omogeneità fra i diversi paesi e quindi questo potrebbe essere proprio l'idea di creare degli schemi eh, di finanziamento d'emergenza che funzionino con gli stessi requisiti eh, in tutti i paesi eh, del, eh, dell'Eurozona e eh, questo secondo me darebbe omogeneità e permetterebbe degli interventi più eh, eh, simmetrici ed equilibrati nelle varie aree geografiche. Eh, il secondo tema è quello di pensare invece di un finanziamento diretto da parte della Banca Centrale Europea a questo tipo uh, di, eh, di, di, di, di, di, di, di finanziamenti. Eh, pensare a quello che siano queste erogazioni, come si può dire, questi crediti che verrebbero restituiti erogati dal settore creditizio, come è previsto peraltro negli schemi già attuati nei principali paesi europei, scatolati cioè impacchettati dentro delle cartolarizzazioni, eh, delle, delle asset-backed securities, e poi ci sia una sostanziale obbligo da parte della Banca Centrale Europea a eh, sottoscrivere eh, questo tipo di, eh, di eh, a comprare questo tipo di eh, titoli. Questo meccanismo permetterebbe di disintermediare gli stati, eh, e in linea di principio, dal mio punto di vista, è anche eh, tendenzialmente non è eh, contraddittorio con i trattati, europei perché i trattati europei per, vietano diciamo così il finanziamento diretto da parte della eh, banca centrale del, eh, attraverso l'acquisto in particolare su primario perché quello sul secondario diciamo, è già stato sdeguanato da tutto quello che è successo negli ultimi dieci anni eh, e eh, permetterebbe in questo modo anche di essere tendenzialmente eh, non eh, um, come si può dire in totale contraddizione con quanto scritto nei trattati meno probabilmente degli stessi Programmi dei quantity easing per capirci eh, appunto che questa distinzione non sottile per chi capisce di queste cose probabilmente invece sottile per chi non è addentro a queste questioni della distinzione fra acquisti di titoli pubblici sul primario e sul secondario d'altro lato quello che stiamo guardando e al quale la cosa a cui stiamo assistendo anche nel condotto della Banca Centrale Europea è che progressivamente i livelli come si può dire di avversione al rischio su cui è fondata istituzionalmente dell l'azione della Banca Centrale stanno pian piano venendo meno per cui anche nell'ambito dei programmi esistenti di contabilising e simili, piano piano si sta, come si può dire, riducendo il livello della solidità finanziaria delle obbligazioni e degli asset che vengono comprati dalla banca centrale. Eh, è stato praticamente tolto il limite dell'investment grade da tutte le operazioni di rifinanziamento del settore creditizio per quanto riguarda i titoli che vengono presi in garanzia, ma anche per gli acquisti diretti dei reti, titoli che vengono messi nel portafoglio della banca centrale, anche quel limite dell'investment grade che aveva caratterizzato storicamente la politica monetaria dell'Unione Europea è saltato. Quindi stiamo anche andando lì, questo non è scritto nei trattati, però tendenzialmente per quanto riguarda la prassi di funzionamento della Banca Centrale si sta lentamente allentando, come si può dire, la propensione e l'avversione al rischio della, della Banca Centrale e quindi secondo me anche una logica come dire di acquisto di asset back eh, pensati e strutturati nel modo eh, proposto eh, non mi sembra una cosa fatta fare dal mondo, ecco, in un mondo in cui saltano tanti vincoli probabilmente si potrebbe pensare che anche questo non è un, un vincolo così inconcepibile, tenendo anche conto che poi se si va nella logica di strutturazione di asset back eh, di, anche con le caratteristiche di cui parliamo, attraverso un meccanismo di diversificazione dei prenditori di questi fondi, sia geografico sia settoriale, che settoriale, e attraverso probabilmente anche una segmentazione delle emissioni di questi di queste di queste obbligazioni, queste cartolarizzazioni, queste securitization fra tranche junior e senior, si potrebbe pensare anche di costruire dei titoli che abbiano un, un senso finanziario eh, e non siano. Tendenzialmente carta straccia per capirci, ecco. per dare un'idea immediata del concetto. Perfetto. Grazie. Ultima eh, domanda eh, che diciamo, riguarda invece il tema della, della globalizzazione: nel senso che negli ultimi cioè, dopo l'epoca d'oro, diciamo degli anni 90, eh, il, diciamo, la narrazione e eh, la convinzione è anche diffusa che eh, vi fosse una convergenza inevitabile tra i vari paesi, eh, anche in via di sviluppo rispetto al, a quelli più avanzati, era una, una convinzione che ha resistito anche con la crisi del 2008. Eh, invece, ehm, anche se era completamente inatteso, già a partire dal, dal mese di, eh, di febbraio-marzo, con questa crisi diciamo, di tipo sanitario, Uh, abbiamo subito assistito a una, a una fuga repentina di capitali da paesi in via di sviluppo, un addensamento in beni rifugio, uh, tra cui anche lo stesso dollaro, e sembra che nel medio periodo uh, diciamo, vi sarà una crisi profonda del modello attrazione, uh, export e esportazioni. E con esso anche il discorso uh, dato ormai per scontato da, da decenni sulla catena globale del valore. Uh, alcune aree sembrano pronte a uscire rapidamente dalla crisi, e, mentre altre invece uh, sono già in queste settimane sprofondando in uh, profonde conflittualità sociali. Pensiamo agli Stati Uniti, ma pensiamo anche a cosa sta avvenendo in Brasile o in alcuni paesi dell'America Latina. Uh, volevo chiedere, qual è secondo lei il quadro che si andrà a sviluppare nel prossimo futuro? Quali saranno le aree globali che ne usciranno meglio e quali invece le lezioni si possono prendere? Ehm, anche sul piano delle politiche eh, economiche. Ma io, cioè tutte le considerazioni che hai fatto sottendono dal mio punto di vista degli elementi oggettivi che stanno emergendo, ecco, penso che forse nel, nel, nel, nelle cose che hai sottolineato meriterebbe fare un, cercare di fare un po' d'ordine poi io non so se l'ordine che propongo io abbia qualche connessione con la verità o l'oggettività però è una lettura, è un'interpretazione eh, rispetto ai temi citati io penso che eh, c'è un tema che è quello della ricomposizione diciamo così delle filiere produttive a livello globale o del eh, superamento del mutamento di quelle che hai citato essere un po' uno dei mantra degli ultimi decenni che sono le eh, menzionate eh, catene globali di creazione del valore tema che eh, si è sviluppato appunto negli anni d'oro del neoliberismo post diciamo eh, rivoluzione tacean-reganiana negli anni diciamo soprattutto negli anni 90 e nei primi anni del, del, del 2000, eh, ecco io su questo devo dire la verità che già voglio dire la considerazione che eh, questo modo di leggere l'economia, gli scambi economici globali, il funzionamento eh, globale dell'economia mondo, che non sia stato, come si può dire, messo in crisi dalla crisi precedente, che è quella, diciamo, del 2007-2008-2011, non lo vedo un, come un elemento così, come si può dire, non falsificabile. Ecco. Eh, mi sembra un tema rispetto al quale sono già emerse evidenze nel corso della fase precedente alla pandemia, l'emergenza sanitaria in cui questo sistema di far funzionare l'economia mondo è eh, in una fase di cambiamento eh, e questo attiene proprio con l'economia reale, non, non, ha poco a che vedere con elementi diciamo così di carattere monetario finanziario, eh, tendenzialmente la mia sensazione è che eh, nella, reazione, nella crisi del 2007-2008 eh, sono iniziate ad emergere le contraddizioni diciamo così in particolare nei paesi più in termini di tensioni sociali e progressivo impoverimento di quello che è stato storicamente diciamo il centro medio che ha prodotto degli eventi politici che hanno condotto tendenzialmente allo sviluppo diciamo così di quello che i quotidiani mainstream chiamano populismo, che può essere declinato in modalità più di destra, più di sinistra, tendenzialmente in via maggioritaria negli ultimi anni più di destra che di sinistra nei vari paesi, ma non abbiamo visto solo questo, ma comunque c'è stata una pressione politica crescente che è diventata anche egemonica in alcune aree in, alcune, in, alcune, in alcuni paesi eh, tendenzialmente di rottura dei meccanismi della libera circolazione delle merci che sono stati sostanzialmente il tema ispiratore di tutta questa dinamica che poi è stato per dopo il GATT al WTO e tutto quello che abbiamo visto insomma quel modo di concepire come si può dire l'economia diciamo eh, fondato in primo luogo tutto sulla, sulla, sulla, sulla, sulla libera circolazione delle merci e sulla competizione tendenzialmente a ribasso eh, sul, eh, sul costo del lavoro, perché poi questo è l'elemento il, il, il, il, il, cardine di quel modo di concepire eh, il funzionamento dell'economia mondo, è, è stato messo in crisi nel decennio 2000, successivo al 2007-2008 eh, ci sono già stati voglio dire negli anni precedenti la pandemia delle tensioni commerciali importanti fra aree valutarie fra paesi diciamo eh, importanti Importanti, che hanno caratterizzato praticamente tutti gli ultimi anni del dibattito eh, politico-economico a livello mondiale e quello che sta succedendo ed è successo in questa fase critica eh, commessa la pandemia è stata un'accelerazione di questa di questa di questa di questa di questa, eh, di questa preoccupazione e di questo di questo cambiamento probabilmente proprio perché in linea di principio oltre dire, alle ricadute negative soprattutto nei paesi diciamo ex emersi di questo tipo di competizione è emersa anche come si può dire la eh, problematica eh, della eh, tecnica operativa legata al fatto che nella pandemia eh, nel momento in cui un paese si blocca si blocca tutta la catena e questo produce un disastro su tutta la filiera che porta dalla, dalla produzione della, della, della, del, del, del cauciù, della gomma diciamo così eh, della, della macchina alla macchina finita passando per tutti gli, eh, i, i pezzi necessari diciamo così a produrre una macchina che vengono ciascuno di essi eh, prodotto in un posto diverso eh, questa questa, questa, questa, questa crisi ha fatto vedere che il, la modularità della produzione da un punto di vista tecnico operativo nel momento in cui salta per un motivo come quello di un'emergenza di una, di una, di un sanitaria una fase specifica blocca tutto in tutto il mondo e, e questo è il problema per cui questo è un ulteriore elemento che questo più nella logica non della, della, della difesa diciamo nel, nel storico conflitto tra capitale e lavoro nella difesa del, eh, del, del, del, del, del fattore lavoro e della sua valore, eh, ma proprio nella logica dell'efficienza operativa dei processi sta spingendo nella direzione di ritornare ad una logica di onshoring e quindi di avere un eh, predominio eh, di ehm, come si può dire, anche di integrazione verticale delle produzioni a livello nazionale. Stesso discorso lo si può vedere nella dinamica che alla quale si è assistita sulle mascherine e respiratori eh, per, per, cioè per combattere, fra virgolette, da un punto di vista eh, diretto, gli effetti sanitari dell'emergenza, della, dell della, della pandemia, eh, in cui sostanzialmente nessuno aveva produzioni nazionali, come si può dire, di, tipi di, di questi tipi di beni, eh, e eh, di fronte appunto alla necessità di una situazione in cui ciascun paese eh, si trova nella logica di privilegiare in primo luogo, al di là della, della pura logica della, della, della, della competizione di mercato, la produzione di questi asset, che di, di questi beni che diventano strategici, anche qui salta la logica, come si può dire, del libero scambio di merci e ritorna prepotentemente un tema di produzioni nazionali. Cioè, quindi, tutti questi cioè, La mia idea è che su questo tema ma quello a cui avevamo assistito negli ultimi dieci anni come risposta eh, sociopolitica, diciamo così, ad un evento drammatico che era stata la crisi del 2007-2008, con la pandemia emerge come un elemento aggiuntivo di, eh, di, di, eh, di, eh, di accelerazione. A questo invece, sì, come si può dire, di pari passo, comunque, comunque in modalità parallela, eh, stiamo assistendo nella, in questa crisi dell'economia globale, perché riguarda tutti i paesi del mondo, a quello che hai citato come elemento cardine, c'è stato chiaramente un tema di fuga di capitali dalle economie emergenti, c'è stato un tema di, eh, come si può dire, risk off, come dicono i eh, gestori di portafoglio, che ha, tendenzialmente funzione, reso come si può dire eh, più attibili, attraenti per i gestori dei portafogli tendenzialmente gli asset percepiti come più sicuri ma qui la lettura secondo me è un po' diversa non ha a che vedere con la tematica della ricomposizione delle catene del, lavoro, del valore ha a che vedere proprio con quello di cui parlavo nel, nel, nel, nel, nelle mie precedenti risposte, cioè noi stiamo assistendo a fronte di quella che io giudico essere una crisi storica del capitalismo globalizzato, diciamo così, eh, che non, non è figlia di questa pandemia, ma è figlia probabilmente di quello che è successo dal 2007 al 2008 in poi, eh, una situazione in cui oggettivamente, cioè io non, mi, mi merita secondo me sempre a ricordarlo, in cui negli, una situazione in cui negli ultimi dieci anni per tenere in, in, unito il sistema le banche centrali hanno creato dal nulla una quantità di moneta pari in media più o meno al 30-40% del prodotto interno lordo del, del, del, del, del, uh, del, dei paesi che sono uh, espressioni di, di questa moneta, diciamo così, uh, sostanzialmente senza produrre al, un, un minimo di inflazione e in una logica di quella, come si può dire, che è stata chiamata dagli economisti mh, tendenzialmente la prospettiva della stagnazione secolare, ecco in questa prospettiva, secondo me, come ho detto prima, la pandemia sta e la crisi economica connessa sta facendo saltare delle compatibilità e sta facendo saltare le compatibilità del monetarismo, diciamo così di quello che abbiamo conosciuto storicamente come monetarismo, stiamo arrivando stiamo tornando in alcuni paesi in tutti sicuramente non nell'eurozona a logiche di monetizzazione che sia di debito pubblico o di debito privato di fronte alla crisi alla profondità della crisi e peraltro a livello di debiti pubblici e privati che sono rapportati al PIL altissimi le banche centrali nei paesi dove c'è diciamo una, un, un atteggiamento più pragmatico meno dogmatico al trattare questi problemi si sta rompendo questo questo questo questo questo questo, questo, questo, questo, eh, questo dogma diciamo così questo presidio eh anti inflazionista che ha governato storicamente la politica monetaria qui se questa è e i mercati secondo me lo stanno capendo che la logica di uscita da questa crisi strutturale passa proprio dalla creazione della moneta ex Nilo che probabilmente deve essere destinata a, nella direzione non di tenere insieme il sistema finanziario e il sistema delle banche diciamo così ma probabilmente proprio con l'erogazione diretta di moneta creata dal nulla a favore di chi eh, ne ha bisogno tra virgolette penso che eh, se questa è la soluzione è evidente che per fare questa cosa bisogna avere la forza economica e la forza politica per poterlo fare Se in sostanza quello che discende da ciò che sto dicendo è che i paesi emergenti non hanno questa forza finanziaria eh, in linea di principio la banca centrale europea non lo fa ma lo potrebbe fare la, la la Federal Reserve lo fa, la Banca del Giappone lo fa, la Banca d'Inghilterra lo fa, sono le banche centrali di paesi che o per potenza politica o per equilibrio dei conti con l'estero sono in grado di creare moneta da nulla senza mettere eh, a repentaglio la fiducia dei mercati. Viceversa i paesi emergenti non hanno questa forza per cui soffrono di questa debolezza e questa è la lettura che io do di quello che hai, come si può dire, citato prima. Quindi personalmente io vedo due temi, un tema che potrebbe essere più direttamente attinente a quella che chiamiamo, anche se il termine a me non piace in questa distinzione tra monetario e finanziario, ma tendenzialmente attiene all'economia reale e ai flussi, diciamo, alla dinamica dell'economia reale e dall'altro lato a una dinamica che è invece proprio connessa al tema della politica monetaria e a chi si può permettere di creare, eh, di creare eh, la moneta senza perdere la fiducia dei mercati e su questo secondo me ci sono due elementi cardine che sono quelli o di avere la forza politica di poterlo fare, leggi Stati Uniti, o in alternativa un equilibrio dei conti con eh, l'estero, un equilibrio delle partite correnti o addirittura un avanzo che permette tendenzialmente di creare moneta dal nulla senza tendenzialmente eh, essere sottoposti al gioco eh, indotto dalla, eh, dalla, dalla, da, dalle fluttuazioni dei mercati finanziari. Poi, se posso chiudere, visto che la domanda sottendeva diciamo così, una previsione su chi uscirà meglio dalla crisi, io tendenzialmente penso che anche qui, eh, come eh, questa crisi ha generato tante divergenze, sta generando tante divergenze nell'andamento del, del valore di, di, di molte attività eh, reali e finanziarie, eh, penso che anche qui avremo, come si può dire, una capacità di uscita dalla crisi veloce a V, in quei paesi che eh, stanno reagendo in maniera potente e tempestiva sia in termini di politica fiscale e politica monetaria rompendo le compatibilità monetarie di cui parliamo, quindi penso agli Stati Uniti, penso al Giappone, penso anche all'Inghilterra, penso che l'Eurozona complessivamente ritarderà nell'uscire da questa situazione perché sta facendo... Eh, meglio del passato, ma non a sufficienza. E penso che i paesi deboli dell'eurozona eh, faranno probabilmente ancora peggio, eh, in un ordine di, come si può dire, di ranking, eh, arriveranno terzi. E penso che i paesi emergenti usciranno tendenzialmente male da questo evento e soffriranno di più. Questo è su tutto ciò. Penso che la Cina, che non è più emergente, in linea di principio, non avrà una prospettiva tendenzialmente eh, negativa, quindi sarà accoppiato come si può dire ai paesi guida diciamo così eh, che usciranno bene e meglio dalla, dalla vicenda eh, recessiva alla quale stiamo assistendo Perfetto la, la ringrazio e niente, solo qualche ultima considerazione sull'Italia quindi, che, cioè, rispetto al ragionamento che ma eh, il ragionamento sull'Italia è che eh, in linea di principio eh, io spero che questa sia un'occasione un alla lunga eh, per riuscire anche in, eh, in, in Europa, quindi nell'area dell'euro, a rompere in senso espansivo le convenzioni di politica fiscale, di politica eh, monetaria, secondo me più di quanto si sta facendo. Penso che eh, i margini ci siano e penso che quello potrebbe, dovrebbe essere il cardine di una battaglia politica eh, di chiunque. Eh, Ciò detto, io spero che in Italia il tema, come si può dire, e questo devo dire la verità che in parte mi rassicura, eh, nonostante eh, l'atteggiamento, come si può dire, abbastanza neutrale comunque non particolarmente favorevole alle dinamiche politiche che hanno caratterizzato gli ultimi trimestri e gli, gli, gli ultimi anni, diciamo così, eh, in linea di principio penso che eh, si sta secondo me positivamente cominciando a parlare di un tema eh, che io penso sia risolutivo per il nostro paese, che è quello della struttura produttiva, diciamo così. Eh, io penso che eh, la sofferenza che l'economia italiana ha espresso nel corso degli ultimi 10-20 anni, insomma da quando siamo entrati nell'euro ma anche prima, in linea di principio, è tutta caratterizzata dal fatto che eh, si è creata una situazione di inconsistenza fra la forza della moneta, che è sostanzialmente la moneta pensata per eh, i paesi frugali del nord della Germania eh, e che è go stata governata storicamente in quella logica, eh, e una struttura produttiva italiana che non era, come si può dire, in grado di reggere quella, la forza di quella moneta. E su questo io penso che eh, tutte le dinamiche che hanno, come si può dire, orientato il dibattito di politica eh, economica degli ultimi, eh, degli ultimi decenni nel nostro Paese, sulla base dell'effetto disciplina, eh, tutte fondate sulla logica del debito pubblico, come che ha come, come debolezza principale della nostra economia siano sostanzialmente fallaci e eh, erano figlie di un ragionamento che poteva avere un senso negli anni 70 e 80 quando l'inflazione era a doppia cifra in tutto il mondo e in cui le politiche monetarie erano restrittive in tutto il mondo eh, già in un contesto come quello degli ultimi dieci anni in cui i tassi sono negativi la dimensione in generale del debito pubblico è in linea di principio meno problematica diciamo così, eh, di un contesto in cui ci sono i tassi al 10% per, per, dirla, per dirla semplice Penso invece che eh, in Italia non sia mai sufficientemente parlato, se non in circuiti proprio di iniziati o comunque di chi segue le questioni eh, di politica economica con più attenzione, del tema della struttura produttiva, in particolare della, del nanismo imprenditoriale del nostro paese, del, della, della retorica del piccolo e bello, insomma di tutte le cose del, che sia a sinistra che a destra, insomma in maniera molto trasversale, hanno caratterizzato il, il modo di pensare non solo degli imprenditori, ma anche dei loro corifei diciamo così o di quelli che creano un senso eh, sociale logico e anche politico alla loro esistenza e che poi scrivono sui giornali che poi popolano i dipartimenti universitari che poi scrivono e che fanno e che fanno opinione ecco io penso che questa cosa piano piano sta venendo alla luce e leggo con una certa soddisfazione per la prima volta che si sta iniziando a ragionare su veri ob obiettivi che io giudico di politica industriale prioritaria ben più del controllo pubblico di alcune cose, anche se tendenzialmente eh, i monopoli naturali mi hanno sempre, mi ha sempre lasciato perplesso l'idea che vengano privatizzati, ne abbiamo privatizzati molti in Italia e nel mondo negli ultimi decenni, ho la sensazione che politiche proprio attive volte a, a ricomporre le filiere produttive locali attraverso processi di aggregazione di crescita dimensionale, usando anche incentivi fiscali importanti possano essere per la prima volta dopo tanti anni la chiave di qualche cosa di positivo per la struttura del, per economica del paese. Questa io penso che sia la priorità eh, poi ce ne sono tante altre cioè non, eh, che vanno però questo se devo sintetizzare come si può dire il senso di quello che sto vedendo in questi giorni sulle prime pagine o sulle seconde e terze pagine dei giornali nella declinazione di interventi di politica economica mi sembra che stia tornando impotentemente questo tema cioè stia emergendo, non tornando stia emergendo in maniera potente questo tema la prima volta secondo me che sta succedendo da tanti anni a questa parte eh, ce ne sarebbe stato bisogno ben prima e io spero che questo aiuti Perfetto, eh, grazie molto, molto interessante i temi che abbiamo evidenziato adesso spero c'era occasione in un prossimo futuro per, per approfondire no, sia sulla nostra pagina sia eh, anche con, con lei magari in future occasioni e invitiamo tutti quanti a continuare a seguire la nostra pagina sui social, nei prossimi giorni avremo anche altre interviste molto interessanti prima della, della pausa estiva quindi eh, insomma, vi diamo appuntamento a presto, nei prossimi giorni per altri interessanti temi e riflessioni eh, ringraziamo ancora Giovanni Di Corato per il tempo che ci ha, che ci ha dedicato e a presto Grazie a voi.